all'interno del colletto è presente la scritta milano mentre i bordi blu e neri incorniciano il, il giallo della maglia è una maglia a tinta se vogliamo semplice mi piace però questo bordino azzurro chiaro e nero sul colletto e sulle maniche nella mia classifica questa prende 4 stelle è sicuramente una maglia fatta molto bene che non stanca, diciamo così, alla vista, secondo me è ben riuscita. Il costo lo vedete qui sopra e vi ricordo che include anche le spese di spedizione, quindi, se vogliamo, molto conveniente. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e trovate anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete.